Grazie Presidente, allora, innanzitutto mi associo ai ringraziamenti ai proponenti relativamente per il lavoro che hanno fatto, un lavoro di partecipazione decisamente importante per quanto riguarda alle accuse poi sostanzialmente fatte da alcuni componenti delle opposizioni relativamente al fatto che poi noi non le abbiamo approvate queste delibere io credo che dovremmo tutti insieme arrivare a proporre una modifica del regolamento perché sappiamo che queste delibere non possono essere modificate neanche per una parola invece secondo me eh, sì, avremmo potuto con degli emendamenti, con dei piccoli emendamenti arrivare a ad una, un accordo per approvare queste delibere e questa cosa si può fare se modifichiamo il regolamento, magari che quando gli emendamenti vengono proposti ai proponenti delle delibere popolari devono essere sottoscritti dai primi tre, i primi cinque, non lo so, sottoscrittori per essere messi al voto in aula, è una proposta che fa, lancio adesso, ma giusto per come dibattito, per avere un dibattito su questa cosa perché è veramente un peccato che tante volte i cittadini facciano uno sforzo grande di arrivare a mobilitare persone per cercare di come dire, affrontare delle te tematiche importanti, poi ci sono delle cose che non quadrano e noi, se le approviamo, le approviamo in toto, non è che le approviamo eh, in parte. Tant'è vero che quando approviamo le delibere, anche solo una parola, tante volte gli uffici ci chiedono di cambiarla per arrivare a un voto positivo piuttosto che no. Allora, detto questo, io mi auguro che prima o poi si arrivi a questa modifica perché è una cosa bella che i cittadini si, si eh, attivino per a arrivare a dire la loro sulle tematiche importanti che la città eh, deve affrontare. Eh, per quanto riguarda il tema specifico della, eh, della delibera, allora, io ringrazio il dottor Pisa, che saluto, insomma ci conosciamo da, da, un, po', da un po' di tempo e in effetti nella scheda allegata è indicata l'AMA di municipio, progetto in fase di sviluppo che prevede il decentramento territoriale attraverso l'individuazione di specifiche strutture territoriali. La frase successiva però indica tali strutture operative territoriali svolgono, ovviamente lo dice al, prefetto, al presente, un ruolo di interfaccia tra AMA, municipio e cittadini con l'obiettivo di presidere territorialmente specifici ambiti di intervento, riducendo le distanze tra azienda ed il territorio, ottimizzando i processi logistici, eccetera. E c'è comunque una scheda in tal senso. Allora, diciamo che per le AMA di municipio è stata anche un qualcosa su cui questa maggioranza ha dato una serie di indirizzi già da anni su questo tema che sono stati tradotti nel contratto di servizio. Eh, si può fare di più, si può arrivare a fare meglio, ma è scritto in, mo in modo molto chiaro all'interno del contratto di servizio che AMA deve andare verso l'avvicinamento verso i cittadini con le AMA di municipio. Eh, dico anche... Nella stessa scheda è indicata un'azione a carico di Roma Capitale in individuazione degli immobili e delle aree necessarie alla realizzazione delle infrastrutture sopra indicate e al relativo conferimento delle stesse adama. Per cui c'è proprio uno spostamento territoriale che ci deve essere, deve essere fatto. Allora se fino ad oggi, e questo l'ho spiegato nell'intervento che ho fatto eh, venerdì, se c'è stato un problema... Uh, un problema con AMA, eh, sappiamo tutti che è un problema relativo anche a tutte le questioni legate ai bilanci, eh, un problema annoso che sta un po' rallentando tutta l'attività. Questo eh, input eh, preciso inserito nel contratto di servizio eh, è operativo da luglio 2019 sappiamo tutto quello che è successo anche in questo periodo, ci sono i problemi di bilancio di AMA che hanno sicuramente rallentato tutta una serie di attività eh, però ecco, questo input eh, preciso è stato dato e eh, bisogna lavorare in questa, in questa direzione ehm, per quanto concerne invece le, eh, gli osservatori eh, sugli osservatori eh, oggettivamente, ecco, io penso che su questo punto specifico, se avessimo potuto eh, presentare un, e, un emendamento, io l'avrei presentato molto volentieri eh, perché l'avremmo potuto scrivere in una modalità eh, sicuramente più, eh, più diciamo, vicina alle, alla, alla, alla possibilità di rendere questo, questa partecipazione dei cittadini. Eh, attiva allora mh, noi riteniamo che l'avere usato questa parola deliberante in maniera così eh, forte all'interno della, della delibera eh, è un qualcosa che forza molto su questo concetto noi ne abbiamo discusso altre volte all'interno si sì, eh, chiudo <ride> che la vedo che ha aperto il video vuol dire che eh, termino ehm, è un concetto molto forte, eh, secondo noi sarebbe più giusto eh, la, la partecipazione dei cittadini eh, e eh, di poter consigliare, di poter proporre, di poter eh, essere vicini, di poter controllare ma arrivare a, eh, a usare questo termine deliberante è un termine decisamente forte io credo che, eh, l'ho già dichiarato insieme anche al Presidente Diaco, insomma eh, noi faremo di tutto eh, mh, per essere eh, allora io personalmente sarò presente il 26 all'incontro che promuove i promotori di questa delibera eh, li ascolterò molto volentieri do la mia disponibilità a dover eh, come dire, interloquire per poter ragionare sui temi che stiamo affrontando oggi in, eh, e metteremo a disposizione ovviamente anche la Commissione col Presidente Diago e confermo la eh, decisione del Movimento 5 Stelle di astenersi da, eh, sul voto di questa delibera. Grazie.